Diciamo che forget è per, perché si dice così, no? Non sono poi io che l'ho portato. Sono svariati trader al mondo che hanno parlato di questa cosa. cioè il settare l'operazione, dimenticarla è più che altro perché se tu l'hai settata bene, no? E l'hai è più questo che vuole dire, no? Tu hai settato bene la tua cosa, il tuo rischio, sai dove prendere profitto. Addirittura, magari in questo caso, io l'ho anche inserito. Non lo inserisco sempre. Sapete, il target a volte so un po' più o meno dove voglio andare a prendere profitto. Poi magari lo inserisco dopo qualche giorno, a volte, a volte non lo inserisco, però vuole più dire quello, no? Cioè sette l'operazione dimentica, nel senso che non devi poi essere qua davanti, no? A pensare che ogni movimento tu lo possa... Tu non puoi... L'unica cosa che diciamo sempre che si può controllare sono le nostre azioni, no? Quindi stare davanti al grafico costantemente può diventare, soprattutto per chi non è allenato in un certo modo, eh, anche svantaggioso, no? Ecco, quello è il set and forget, no? Cioè eh, abbiamo la nostra operazione su daily o su weekly, comunque su time frame alti, la settiamo abbiamo il nostro rischio, sappiamo che a prendere profitto, una volta che chiudiamo la trading room qui insieme non è che dobbiamo poi appena chiusa la trading room ricontrollare la frazione. magari ci diamo, so io sapete come faccio spesso, no? vi dico, non sempre poi però l'appuntamento poi io magari mi riapro i grafici intorno magari alle due, due e mezza, gli do un occhio, no? Do un occhio un attimo, poi riguardo verso le dalle tra le cinque e le sei infatti a volte io rischio alle cinque e mezza per dire senza essere con la pressione che ha quel determinato Tante volte cosa faccio? Tante volte non faccio nulla, perché aspetto addirittura la fine giornata e tante volte alla fine giornata ma non vi, scri vi scrivo solo il certo day per dirvi magari la rivediamo domattina e magari la mattina poi faccio una scelta. No, Anto? Questo è un po'... Il second progetto vorrebbe dire questo più che... Buongiorno. No? No? Ciao, Anto. Buongiorno a tutti, ma voi mi date gli assist e allora a questo punto vi devo chiedere volete 5 minuti di mindset per spiegarvi per quale motivo? Assolutamente. Cioè, eh? Assolutamente. Se li volete, eh, se no, io. No, no, li vogliamo li vogliamo, anche li vogliamo. <ride> cioè, nel senso che, per quale motivo c'è la tendenza di stare a guardare il grafico, non per quale motivo c'è il set and forget Il set and forget è una strategia, cioè imposta e dimentica. È una strategia per non far scattare quella, questa cosa di cui vi parlo adesso per come siamo fatti noi il nostro circuito della sopravvivenza chiamiamolo così ha bisogno di vedere dov'è il pericolo quindi se è stato fatto un esperimento sui topi ma diciamo è, è di facile ma anche noi stessi se ci facciamo caso quando ci sentiamo in pericolo eh, noi il, il pericolo noi per come siamo biologicamente fatti lo percepiamo come una cosa che da un lato ci fa paura e quindi cerchiamo di fuggire ma dall'altro lato ci attrae e quindi abbiamo bisogno di guardarlo perché guardandolo e sapendo dove sta il pericolo noi lo riusciamo in un certo senso pensiamo di riuscire a controllarlo ok quindi eh, vi faccio un esempio se, se ci entra un animale in casa tipo la lucertola che è innocua cioè non è che ci può fare che cosa noi da un lato magari per qualcuno può avere anche un po' di ribrezza, no? gli può fare schifo ma dall'altro è tentato a guardare dove sta vuole sapere dove sta sta lucertola a parte per catturarla e tutto però ho bisogno di sapere cioè c'è proprio un, un impulso interno quindi è proprio una cosa antichissima è, è un meccanismo proprio della, della sopravvivenza ardu. quindi abbiamo bisogno di sapere dove sta il pericolo allora quando noi abbiamo un'operazione a mercato in maniera inconscia quando non siamo totalmente consapevoli di quello che facciamo che cosa... dentro di noi no? c'è la paura del pericolo cioè c'è cioè il pericolo in quel caso il nostro cervello decodifica l'operazione in corso non la decodifica il pericolo di vita però per il nostro cervello è proprio un pericolo di vita perché se noi andiamo a stop per come noi vediamo e gestiamo la sconfitta tra virgolette no? Lo stop la sconfitta significa attacco alla sopravvivenza cioè perché il nostro cervello non è nato come trader è nato come Sistema che si deve prima di tutto salvaguardare dalla morte ecco il motivo per cui quando abbiamo un trade al mercato siamo continuamente abbiamo questo impulso interno questa pulsione proprio ecco interna, interiore che ci porta a riguardare il riuscire a non guardare l'operazione significa che è già un percorso che ha fatto un trader no eh, a livello proprio di consapevolezza, perché stai in piena razionalità, non vai sull'impulso antico. E quindi, no, Anto, il fatto che dicevamo di rischiare ciò che sentiamo per noi facile rischiare, non impegnativo. Non che se lo perdiamo, appunto diventiamo in pericolo di vita, diciamo, esatto. andiamo in pericolo beh, ecco, chiaro, più è chiaro, il io rischio, che, cioè più è alto il rischio, più io sarò tentato. Più è esatto. basso il rischio più, più la nostra più, il nostro mi aiuta evento. perché non stiamo mai tranquillissimi cioè non stai mai tranquillo tranquillo lo sarai dopo un certo numero di anni e dopo un, beh, ecco l'esperienza sì. che poi ti aiuta e, e ti abitua e ti allena a gestire quella situazione ok Ma non sarai mai tranquillo cioè eh, Ardu, facciamo un esempio: la Formula 1. Io credo che i piloti di Formula 1, no? anche se sono in pieno controllo e tutto, però a loro, loro spara l'adrenalina quando stanno a 300 all'ora, anche se sono abituati, allenati, tutto quello che è, è il nostro corpo. No, è il nostro e l'adrenalina è quello che scatta quando noi sentiamo pericolo, no, è uno dei neurotrasmettitori proprio che ci attiva e che ci fa essere vigili. E Pensate un po' quando noi scatta l'adrenalina a livello neurofisiologico i nostri occhi si allargano lo sapete perché perché hanno bisogno di vedere meglio si allargano la faccia di chi è spaventato non è con gli occhi chiusi di solito ha gli occhi sbarrati eh sì eh quando sì. uno guarda così no perché così percepisce ancora di più e quindi e questo è il motivo. Quindi noi sapendo questo, che significa? Abbiamo due strategie per non essere tentati a guardare il grafico, perché l'obiettivo nostro di un trader deve essere quello di impostare l'operazione e non guardarla. Se non riusciamo a farlo, significa che noi abbiamo due strategie. Uno è abbassare il rischio. E l'altro, forse, se non riusciamo nemmeno abbassando il rischio noi, questo per noi è un, è un campanello d'allarme, che non siamo ancora pronti. Eh sì. Ci sono, Anto? Facciamo Ci più esperienza, tradiamo in demo. Ecco, in quel caso può essere funzionale tradare in demo. Ma in demo, in automatico, dato che non perdi nulla, tu riesci a non guardare, perché il tuo inconscio lo sa che non perdi un cavo, se nel caso va bene. È, come, è come se fossimo, Anto, nella giungla con il leone finto, no? Eh, <ride> con leone pupazzo non e hai paura del leone pupazzo perché sai che è un pupazzo ah, ah. ma se hai il dubbio che sia pupazzo o reale la tua amigdala sta in allerta sta lì eh, e dici oh attenzione <ride> eh, sì. perché Infatti... noi siamo fatti bene da questo punto di vista cioè noi ci siamo evoluti grazie a questi meccanismi automatici che hanno risposto le risposte emotive sono ne parleremo proprio nel weekend le risposte emotive sono delle risposte immediate, nel senso che non sono mediate dal ragionamento eh, razionale. Perché a quello servono. Perché tu quando stai davanti al leone non è che devi stare a ragionare se scappare o no, devi scappare e basta. <ride> non ci devi pensare. Se ci metti un secondo in più il leone ti ha mangiato. Quindi a quel, in quel momento storico, quando sono nate tra virgolette, le emozioni, le nostre emozioni, quando ci siamo, siamo diventati esseri che si emozionano, non è stato fatto perché è, è stata una questione filosofica, era una questione di necessità perché evolutisticamente, a livello proprio evolutivo, abbiamo avuto la necessità di avere delle risposte che siano più veloci rispetto alle risposte che avevamo prima. Eh, nel weekend faremo l'ultimo no, degli eventi dedicati ai percorsi completi Mindset dedicato alla gestione emotiva e quindi non verrete tutti, insomma, solo chi aveva no, all'inizio ottobre dopo che abbiamo fatto il, il Mindset Day eh, 2022 aveva deciso di continuare il percorso e faremo l'ultimo weekend, eh, io non vedo l'ora insomma eh, di fare queste due giornate e, e poi ah, lo riproporremo già, eh, partirà il Traders Mindset Day 2023 proprio il giorno dopo il meetup a fine maggio, quindi state pronti perché chi magari non è riuscito a partecipare in questa edizione potrà partecipare anche a tutto il percorso completo successivo.